una buona buona sera vi avevo promesso Che avrei fatto una webcam. A volte non mi prometto anticipatamente senza prendere il permesso al Signore. Il Signore ha avuto la sua decisione perché ho pregato e adesso pregheremo insieme. Per la buona riuscita di questa webcam, ciò che tratteremo è, secondo Samuele, versetto 14, capitolo 14, scusate, secondo Samuele 14. E adesso pregheremo insieme chi è nella possibilità di pregare insieme a me. Chiuda gli occhi se gli è possibile e preghi insieme a me. Non soltanto per la buona riuscita di questa webcam ma anche per tutti i bisogni che abbiamo e hanno i nostri fratelli, sorelle, amici, anziani, tutti, tutti hanno un bisogno e noi dobbiamo essere cooperanti nella fede e nella preghiera. Mettiamoci in sintonia con lo Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Santo, Santo sei Signore. Dio dell'universo. Padre Santo, stasera, oggi pomeriggio e tutto il pomeriggio fino a sera che saremo collegati con questa chat, ti chiediamo principalmente di benedire tutto il mondo intero. tutto il mondo intero. E adesso Padre rientriamo nelle piccole particolarità del nostro bisogno. Il nostro bisogno è che stiamo per cercare di leggere la tua parola in 2 Samuele 14 Padre. E tu come sai, Padre, il nostro essere è vuoto, completamente vuoto. Io ho aperto la Bibbia e sono qui davanti con la Bibbia aperta, Padre, ma internamente io non ho niente, Padre. Non ho niente, proprio niente, Padre. Perciò, Padre, ti chiediamo di riempirmi non soltanto a me padre non soltanto a me padre a tutto il mondo grazie grazie papà e tutta la settimana che sto pensando a questo atto di questo pomeriggio padre e tutta la settimana che prego padre e tu non mi hai neanche lasciato di finire di pregare e sei intervenuto padre con la tua potenza con la tua grazia con la tua gioia dandoci tutto ciò che abbiamo chiesto padre e ancora ce ne sono altre richieste padre Altre richieste che non ho potuto intervenire in questo video, padre. Padre, ti chiediamo di benedire tutto l'universo, dal più piccolo al più grande, gli anziani, padre, principalmente anche i bambini, padre, benedici, benedici ancora gli orfani, benedici tutti gli ammalati negli ospedali, nei centri ospedalieri, nelle cliniche, in tutto il mondo ove c'è un ammalato, un ferito padre benedici Signore che possono trovare grazia su grazia in te in Cristo Gesù padre ancora benedici le nostre famiglie padre benedici tutti quelli che stanno cercando un lavoro padre e non possono più spammare le famiglie perché il mondo si è chiuso davanti ai loro occhi davanti la sua strada il mondo si è chiuso completamente padre Benedici le signore che possono avere un dietro fronte e ricercare la tua faccia attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo padre perché questo è il dilemma chi cerca la faccia del tuo figliolo Gesù Cristo trova la vita trova la forza trova la potenza padre trova tutto padre grazie padre In questo questo di arrema a queste persone, padre, che possono rientrare in se stessi e ricercare la tua faccia attraverso Gesù. Signore, grazie, signore, e troveranno la pace, troveranno la gioia, troveranno l'amore, troveranno la ricchezza, la potenza, in tutto, ovunque si trovano, non hanno bisogno di sbarcare in altre nazioni. Hanno bisogno soltanto di piegare le ginocchia e il cuore, far uscire dentro il suo cuore tutta l'amarezza, tutte le difficoltà, tutto, tutto, e far rientrare dentro il loro cuore la pace del tuo figlio, Gesù Cristo. Solo questo hanno bisogno, non hanno bisogno di andare oltre l'oceano cercando di morire, cercando di affogare, cercando di disperarsi. Non hanno bisogno di questo, hanno bisogno di soltanto di piegare le ginocchia vacillanti e il collo piegarlo in modo tale di aderire davanti ai tuoi occhi padre attraverso i tuoi figlio grazie padre ti ringrazio padre ti lodo e per ultimo padre Benedici me, padre. Lo so, papà, lo so che tu mai gli hai benedetto, ma io voglio di più, padre, io voglio di più, io voglio di più, padre. Insegnami le tue vie, insegnami tutto quello che ho bisogno di insegnarmi, padre. Insegnami ancora a parlare le altre lingue, signore, che io non conosco, sia tedesco, l'inglese, il francese, il portoghese. Tutte le lingue, Padre. Fai che possa essere universale quella lingua, Signore, che possa comunicare con tutto il mondo, con tutto l'universo, Padre. Questo ti chiedo, Padre. Difondi in me questa grazia, Signore, che ti chiedo. Te lo chiedo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Gloria a te, Padre. Alleluia. Alleluia. Grazie, Padre. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Scusatemi, Oppo un fuoco è entrato dentro di me, un fuoco inestimabile. gli indumenti perché quando il Signore si fa sentire si fa sentire come un fuoco totale che rigenera tessuti persone cuori anime e tutti quanti e quanti hanno bisogno? Prima di ogni cosa, cari fratelli e sorelle, ringraziamo che il mio microfono sta funzionando di nuovo. <ride> Questo dobbiamo dare gloria a Dio perché è una settimana che prego per questo motivo e anche per il motivo dei bisogni di tutto il mondo è una settimana che prego notte e giorno per questi motivi particolari perché io ne avevo bisogno di questo microfono perché ciò che io dico durante il filmato deve essere registrato, deve essere scritto e non mi posso neanche prolungare svelto perché il microfono ha bisogno del suo tempo e devo alleggerire, devo rallentare un pochettino. Facciamo che arrivi al destinazione di, di ciò che siamo adesso e poi leggeremo la parola di Dio. Nel frattempo io cerco pagina che ci servirà dopo Un saluto a tutti quanti che siete in, in visione di questa webcam in diretta. Come vedete ho aperto dai miei preferiti la Bibbia bilingue che vi ho mandato diversi giorni fa. Chiunque volendo può leggere da filmato, vedete? www.transcripture.com e vi viene questa Bibbia. Poi c'è scritto italiano, inglese, Giovanni 5, HTML, perché ce l'ho aperta. Ma voi, vi basta scrivere questo link, che vi faccio vedere di nuovo. www.transcripture. vedete qua, Me Ve lo seleziono, lo copio, copio, e lo scrivo nella pagina di, della chat. no Vedete, sto aprendo, secondo Samuele, 14. Gracias. <coughs> Alleluia. Sto inserendo nella pagina tutta la pagina di secondo Samuele 14. Thank La pagina si è presentita, la salviamo e ne apriamo un'altra. dal primo versetto a Dio se la lode e la gloria in Cristo Gesù Ioab, figlio di Seruia. figlio di Seruia. Accortosi che il cuore del re si placava verso Abbe fece venire da Tecoa Una donna saggia, alla quale disse, fingi di essere lutto. Mettiti una veste da lutto. Non ti ungere con olio. Sì, come una donna E Sì Come una. una una che pianta da molto tempo un morto poi Joab le Suggerì le parole. Da dire. La donna di Tecova. di tecoa andò dunque a parlare al re si gettò con la faccia a terra, si prostrò e disse Oh, mm. beh, aiutami. V. V. Aiutami. Aiutami, ho bisogno del tuo aiuto. Ai, também. re Le dice... Che hai? Che hai? Lei, Lei... rispose... Il re le disse, che hai? Lei rispose, purtroppo io sono una vedova. Mio marito è morto. La tua serva aveva due figli, i quali litigarono in campagna e vennero alle mani. Siccome non c'era nessuno che li separasse, uno colpì l'altro e lo uccise. Ora tutta la famiglia è sorta contro la tua serva, dicendo: consegnaci l'omicida affinché lo sappiamo, affinché lo facciamo morire per vendicare il fratello che egli ha ucciso. Così toglieremo di mezzo anche l'erede. In questo modo spegneranno il tizzone che mi è rimasto e non lasceranno a mio marito né nome né discendenza sulla terra. Il re disse alla donna va a casa tua io darò degli ordini a tuo riguardo. La donna di Tecoa Disse al re, oh re, mio signore, la colpa cade su di me e sulla casa di mio padre, ma il re e il suo trono non ne siano responsabili. Replicò il re se qualcuno parla contro di te, conducilo a me. La donna di Tecoa disse al re, o oh re mio signore, la colpa cada su di me e sulla casa di mio padre, ma il re non, non è il suo trono, non ne siano responsabili. Replicò il re, se qualcuno parla contro di te, conducilo a me e vedrai che non ti toccherà più. Allora lei disse, ti prego, invochi il re come testimone il Signore, il tuo Dio, perché il vendicatore del sangue non aumenti la rovina e non mi uccida il figlio. Ci fermiamo qui con la lettura, perché vedo che sto avendo dei problemi con la scrittura automatica. Mi organizzerò ancora più meglio. Voglio soltanto dire qualcosa su quello che abbiamo letto. Noi vediamo come Joab ha cercato di prendere su di giri anche il re aiutando il suo figlio che era espatriato lontano. Cercò una donna addirittura un'attrice buona per manifestare ciò che non era vero perché solo le attrici possono fare questo e altro recitando recitare qualcosa che non è vero qualcosa suggerita suggerito e io gli suggerì di mettersi una situazione di lutto, cercare di piangere un po' prima di andare a presentarsi dal re. E quando era davanti al re, Uab gli suggerì anticipatamente ciò che doveva dire. Questa donna, davanti al re, si inginocchiò, si prostrò e parlando al re, dicendo che o oh mio re non ti infuriare per quello che io ti sto presentando ma desidero giustizia due dei miei figli si trovarono lontano non c'era nessuno si sono date per le mani e qualcuno è morto ora gli altri del popolo cercano di fare giustizia tra il figlio vivo che è rimasto per ucciderlo e altro, altro che io possa rimanere sola senza figli uno è morto tramite questa disgrazia e l'altro me lo vogliono uccidere la donna sempre come un'attrice piangeva si lacrimava tutta e si dimenava tutto il corpo per fare una messa scena il re commosso ordinò che quella donna nessuno la toccasse e per abbreviare un pochettino perché fra poco si riempie di nuovo il microfono della pagina questa donna replicò dopo la grazia ricevuta, ancora che tutto quello che aveva detto lo aveva detto per aiutare il re dando precisamente il riscontro che lui aveva un figlio lontano, espatriato da lui stesso. E dato che il cuore di Davide si era placato de, di quello che era successo, subito capire che quella donna è stata macchinata da suo servo Joab. E le disse, donna, è stato Joab a suggerirti tutto quello che mi hai detto? La donna rispose, sì mio signore, dico la verità, è stato lui, ma per dare un riscontro a tutto l'avvenimento che era successo tra te e tuo figlio Salamore. Ora, o oh mio Signore, richiami il tuo figlio lontano e fallo ritornare. Abbe pietà di lui e che tuo figlio possa ritornare davanti ai tuoi occhi e vedere la tua faccia. Il Signore possa essere testimone per ogni evenienza. E vediamo come il re commosso di tutta quella storia promise di far ritornare il suo figlio Salamone dicendo e ben che venga ma si metti nelle sue stanze e che non veda la mia faccia per sempre e così sia figlio Absalom tornò e vediamo che durante questa storia la commozione di questa donna è servita per dare un evento allevendo del re, di poter essere il suo cuore alleviato tramite Joab. Noi vediamo che questa storia può commuovere le viscere di qualcuno di noi che sta ascoltando questa storia che è la realtà della vita passata tra il re e il suo figlio, Absalom. E vediamo che tramite questa storia del ritorno di Absalom ne hanno subentrato altre storie che il re è stato trafitto da tante disgrazie e di tante difficoltà, ma non per altro. E perché tutto questo si è creato? Perché questo re aveva peccato. Le vi ricordate? Con Pet Seba, facendo morire suo marito, Morì. Ma vediamo che tramite questo peccato, tutte queste disgrazie che gli capitano, nella sua famiglia, sono subentrate su questo argomento che ci rende a volte consapevole che un peccato può portarne altre centomila a noi. Perciò, quello che vi ricordo, che prima che il vostro cuore o la vostra anima sta andando verso il peccato, cerchiamo di essere consapevole di pensarci 10.000 volte prima che entriamo nel peccato. Per, per la conclusione... Ognuno di noi ha un bisogno e questo bisogno non ce lo dobbiamo tenere nascosto lo dobbiamo pubblicare lo dobbiamo esaminarlo davanti agli occhi di Dio davanti agli occhi di Gesù davanti a tutto l'universo esponendolo a tutto il creato quando noi abbiamo un problema non ce lo dobbiamo tenere dentro perché questo problema tenendolo dentro di noi non fa altro che roderci l'animo, il cuore e ci fa stare male notte e giorno e più lo teniamo dentro di noi questo problema più farà un solco nella nostra mente, nel nostro cervello, nel nostro epitolamo. Facendo un solco sempre più profondo, giorno dopo giorno, finché questo farà un scarico di tensione sul nostro corpo stesso e dove scaricherà porterà una distonia sapete quelle distonie che l'uomo oggi che ha dolori del corpo dolori atrosi, cervicale, lombare, dolori gastrici, nervosismo, tic. -t. Sapete quei tic nell'occhio, nelle guance, del naso, o sbattere la testa da questa parte all'altra senza essere consapevole di farlo o fare dei movimenti con le mani come se raccogliesse del filo, girare le dita uno dopo l'altro senza che se ne accorgi. Queste sono le distonie che avvengono nel nostro essere. Perciò, quando abbiamo un problema da risolvere non lo teniamo dentro esaminiamolo subito se c'è da chiedere scusa a qualcuno o perdonare qualcuno o telefonare a qualcuno facciamolo subito perché il perdono è benedetto da dio e da gesù con il perdono altrue eh, cosa avviene avviene un perdono verso gli altri e un risanamento fisico e corporale dell'animo e del corpo nostro. Ecco perché questa storia, ho voluto metterla in evidenza, la storia del re e di questa donna e di Joab che volse aiutare il figlio del re. poi a volte noi facciamo i duri e non permettiamo al nostro cuore di perdonare gli altri ma questo ci danneggia a noi stessi e a tutti quelli che ci circondano sul personale problema che noi abbiamo avuto. Io vi ho accennato che il problema quando viene non dobbiamo andarci a dormire la sera con questo problema. Lo dobbiamo subito esaminarlo subito alla radice subito. Che cos'è stato? una discussione con il papà, ritornare subito nei nostri passi e andandoci a chiedere perdono a papà. Perché così facendo troveremo troveremo la pace di noi stessi e tutti quelli che ci circondano intorno a noi non vale la candela tenere quest'odio scontato, dando sempre la colpa agli altri e noi dire sempre siamo giusti perché nessuno è giusto in questa terra solo Gesù è stato giusto ed è morto per te e per me vedete come tutto il nocciolo della questione subentra sul perdonare il fratello, la sorella, l'amico, il padre, la madre, il suogero, la suocera, il nipote, il parente, stretto, largo e via di seguito, anche perdonando il nemico. Se avete qualche nemico, perdonatelo. Non è che ci dovete andare da quel nemico a degli davanti oh perdonami o oh, ti perdono no non è necessario non è necessario poi se avete la forza di farlo di andargli a parlargli direttamente al nemico che poi se l'avete trattato già male quello vi risponderà altrettanto male e ne subirete le conseguenze ma se avete un nemico, anche che lui si trova centinaia di chilometri lontano, addirittura miglia lontana, voi non dovete fare altro che dentro di voi dire, padre, io voglio perdonare, tizio, Caio Martino. Voglio perdonare il fratello, la sorella, l'amico, il padre, la madre. Il nipote con chiunque ho avuto questa discussione questo perdono è tra te e il Padre Eterno e Gesù Cristo quando tu hai perdonato questa persona in questo senso tu ti sei placato placata dentro di te e vedrai che giorno dopo giorno che passerà non proverai nessun rimorso, non proverai nessuna difficoltà perché il tuo cuore si è placato completamente, scontato e non subirai dentro di te delle distonie, come vi ho detto, non perdonando. E questo dopo giorno dopo giorno, che avviene questa distonia farà un solco sempre più profondo finché la capsula del vostro cervello diventa piena completamente piena addirittura avete giorno dopo giorno del mal di testa che non ne potete addirittura anche che se prendete due pillole insieme Quel mal di testa non vi potrà calmare e tutto un tratto quando quel mal di testa vi è calmato è perché ha scaricato la pendola del vostro cervello e lo ha andato a scaricare da una parte del vostro corpo facendolo ammalare vedete come vengono le malattie? Le malattie siamo noi stessi a crearle dentro di noi. E poi qualcuno dice e eh, Dio mi ha castigato, mi ha fatto venire questi dolori e Dio mi ha dato queste difficoltà e Dio mi ha dato questo. No, no. E poi no, non è stato Dio, ma siamo stati noi stessi a crearci queste malattie. Thank you. scaricato perdonando il fratello, la sorella, l'amico, l'anziano, il parente, papà, la mamma o qualsiasi nemico che abbiamo, noi abbiamo ristabilizzato l'armonia dentro di noi. Abbiamo uno spazio enorme dentro di noi nella nostra mente, nel nostro inconscio, nella nostra fisica, nel nostro epitomano, è tutto libero e possiamo includere dentro la nostra mente cose che ci servono a noi, senza dare nessuna estonia e nessun problema al nostro corpo, sia fisico che mentale che fisico vedete come funziona l'organismo umano l'organismo umano funziona in questo modo vedete a volte senza che ve ne accorgete quando guardate la televisione specialmente quando interrompono il filmato e vi proiettano la pubblicità. Quella è un danno per il nostro inconscio, per la nostra mente e per il nostro corpo, perché ci crea delle distonie senza che ne ci accorgiamo dandoci la sensazione di possedere tutto quello che stanno proiettando nella pubblicità e se noi non compriamo quel prodotto o facciamo quel, quella tale azione di quel prodotto o di quella pubblicità o se c'è una crociera in programma e se non andiamo in quella crociera abbiamo delle distorie dentro di noi perciò il mio consiglio e di evitare quando ci sono le pubblicità se è possibile che dovete vedere la televisione è obbligatorio spegnete e riattaccate finito il tempo della pubblicità questo è il mio consiglio per avere una più ricarica dentro di voi, più libertà di sensazione psicologica, fisico e mentale. Poi, più che altro, tutto ciò che dentro di noi ci può scaricare, anche subito, è la preghiera. Mettendosi nella situazione giusta in ginocchio, pregando a lacrime di sangue, come Gesù pregò nel giardino Gettessemane. Se noi ci mettiamo in quella tale situazione in preghiera, tutto quello che noi presentiamo in preghiera non solo ci viene donato, e noi rinfreschiamo totalmente il nostro corpo, la nostra mente, il nostro cuore e la nostra anima. Vedete quante cose facciamo senza che paghiamo? Tutto è gratuito con la preghiera dello Spirito Santo. Con questo, stasera non... Mi viene voglia di terminare perché il programma si sta facendo molto intenso perché oltre l'apparazione di Dio che ci sta donando e il mio cuore si sta ammorbidendo nella sensazione in esse total Con questo, con questo, miei cari, nella grazia, mi limito nei minimi particolari, ciò cioè che l'uomo può avere un vantaggio nell'essere felice questi tempi duri e in crisi con il mondo, il lavoro e tutto ciò, tutto ciò che ci circonda. Oggi quando decidiamo di avere qualcosa, non dobbiamo avere delle tensioni, ma presentarli a Dio in preghiera. Quando siamo nella nostra cameretta, in silenzio, in preghiera, presentando tutto ai piedi di Gesù, tutto ciò che ci fa di bisogno. Non dobbiamo tralasciare niente di tutto ciò che ci serve. Niente. E poi niente dobbiamo tralasciare. Qualsiasi cosa che a noi ci serve, in preghiera, esponiamola a Dio e a Gesù. E Lui farà il resto. E vedrete che se pregherete secondo la volontà di Dio e vi metterete nelle situazioni giuste di non marciare né a destra né a sinistra su quello che è lontano da Dio, e avvicinarvi sempre di più a Dio, vedrete la Sua gloria come si manifesterà in voi. Vedrete come tutto, dico tutto, dentro di voi, fuori di voi, nelle circostanze di voi, sarete modellato nel viso, nel corpo, nell'anima, nel cuore, in tutto ciò che siete voi. E non solo sarete modellati, acquisirete sapienza come acquisì Salomone quando pregò al tempio. Vi ricordate? Ma sapendo pregare e sapendo chiedere secondo la volontà di Dio, vedete Salomone? non chiese né oro e né argento, non chiese la morte dei suoi nemici, non chiese disgrazie altrui, ma chiese soltanto una cosa, una cosa chiese. E quella cosa piacque a Dio, perché rientrava nella questione della sapienza di Dio. Chiese di avere quella sapienza e intelligenza di guidare il popolo di Dio, il suo popolo. Vedete, non chiese né oro né argento né la morte dei suoi nemici e neanche altre cose che potrebbero, tra virgolette, allucinarci alcuni di noi. Vedete, Dio quando ascoltò questa preghiera così semplice, così genuina e così come l'amore ha avuto quella comprensione di chiedere a Dio sostegno, forza, intelligenza per comandare il popolo che lui stesso gli aveva messo ai suoi ordini vedete ha chiesto qualcosa che rientrava dentro il programma di dio e dio ha avuto piacere e non solo gli ha dato quello che ha chiesto salamone gli ha dato anche la benedizione che gli ha detto oltre a questo Dato che non mi hai chiesto la morte dei tuoi nemici, non mi hai chiesto l'istruzione dei tuoi vicini, non mi hai chiesto questo, non mi hai chiesto quest'altro, io ti darò quello che tu mi hai chiesto più ti darò sapienza come nessun re dopo di te avrà. E nessun re prima di te ha avuto. Vedete come Dio benedice l'uomo quando si inginocchia ai piedi del cospetto di Gesù. E non è che dovete andarlo a cercare Gesù chissà dove, in Asia, in Africa, in America. Non dovete fare tutto questo tragitto. Assolutamente, perché ovunque Piegherete le ginocchia ovunque, anche nel gabinetto, nel cucinino, nello stanzino, nel ripostiglio, nella scala. Ovunque vi piegherete le ginocchia e vi mettete comodo a pregare e lodare a Dio. Il mio consiglio prima di pregare, dare lode a Dio secondo consiglio non dovete mai pregare per voi prima voi dovete essere gli ultimi nella preghiera non vi dovete domandare voi, e niente per voi prima dovete pregare per i vostri amici fratelli, sorelle e anche nemici dopo che avete pregato per tutte queste persone allora subendrà la preghiera per voi e Dio Se è stato commosso dalla vostra preghiera, vi benedirà. Oltre modo. Ora, miei cari, nella grazia vorrei pregare per tutto quello che abbiamo detto, per tutto quello che abbiamo potuto esprimerci, secondo il, i versetti che abbiamo letto, vogliamo mettere davanti ogni precetto e ogni piacere di poter fare la volontà di Dio in ogni cosa. Se vi viene prossimo, chiudete gli occhi e pregate insieme a me. Padre Santo, Dio d'amore, giunto a questo momento, ti vogliamo chiedere, prima di ogni cosa, di benedire tutto l'universo, Padre con la Tua bontà, con la Tua misericordia, di benedire tutti gli ammalati in tutti gli ospedali, i centri di assistenza, nelle cliniche. Ovunque ci sia un ammalato, Padre, ti chiediamo di benedirlo, benedirla e di dargli il sostegno che hanno di bisogno. Padre, ancora ti chiediamo di benedire le vedove, gli anziani, i bambini, i senza tetto e tutti quelli che in questi giorni desiderano e cooperano per la gioia, per l'amore del tuo popolo, Signore. Benedici Signore ancora per ultimo tutti noi redenti come in questi giorni ci stiamo accostando attraverso il tuo figliolo, a te, Padre. Salvaci, Padre, da ogni evenienza negativa che il nemico ci mette davanti. Fai che possiamo venire a te con grande sapienza, con grande risveglio e con grande devozione, Padre. Assistaci oggi, domani e sempre in eterno, Padre. Ancora non ti di dimenticare per le nostre famiglie, Signore. Benedicile, Signore, che possono trovare sostegno, amore e potenza da Te e dal Tuo figlio Gesù Cristo. Grazie, Padre, per ogni cosa. Nel nome di Cristo Gesù, che Tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene, cari, nella grazia, con questo vorrei concludere, non appena si conclude il microfono, di registrare. Sapendo che abbiamo fatto ogni cosa secondo la volontà di Dio e non secondo l'uomo, ma secondo Dio e Gesù. Con questo, cari nella grazia, sappiate discerne dal bene e dal male. Aprite i vostri occhi, aprite il vostro cuore e siate consapevoli di ciò che fate. La sera, prima di andare a letto, preghiera notturna. Non andate a dormire se mai vi mettete in ginocchio, anche lì vicino al vostro lettino, non ha importanza. Se avete vergogna, se c'è qualcuno che vi guarda e avete vergogna, andate nel vostro gabinetto, nel vostro bagno, nella vostra stanzetta privata, andate dove volete e mettetevi in ginocchio e pregate il nostro Dio, nostro Padre Celeste dicendogli tutto quello che avete di bisogno e durante la notte vedrete come dormirete tranquillo, tranquilla, serena, felice e sostenuta dallo Spirito Santo come sta sostenendo questo microfono in questo momento che non smette di scrivere. Vedete, Dio dà anche queste consapevolezze che noi ci sembrano pochissime, vedete? Ma Lui si adopera a ogni cosa, senza che noi ce ne accorgiamo. Con questo il microfono ha smesso di scrivere e io vi saluto nella pace del Signore. Vi abbraccio, come faccio sempre. Adesso posso con tutte le mani e vi pullo. Come pullo. Gesù a me. E vi bacio, quattro baci, uno, due, tre e quattro. Per ognuno di voi, quattro baci lanciati nell'amore e nella grazia di Dio e di Gesù. Accoglieteli con un sentimento d'amore fraterno, perché questo mi ho sentito di trasmettere e questo vi trasmetto. La gloria sia a Dio e a Gesù in eterno. Amen. Chiudo, fratelli.